È stato un incontro molto costruttivo, abbiamo parlato di Roma, del futuro, della città, di tantissimi temi. E devo dire che Beppe veramente ha illuminato ulteriormente questo Campidoglio.